Avrai sicuramente sentito dire che gli immobili all'asta godono di un particolare regime di condono edilizio allora anche qui bisogna sfatare un po qualche credenza perché in parecchi pensano che ci sia un condono lì pronto dedicato e riservato a questo tipo di eh, categoria di immobili no non funziona così anzi bisogna dire che col passare del tempo diventa sempre più difficile accedere a questi benefici ce lo dice la legge 4785, la legge sul primo condono tuttora valida ok allora direi che possiamo accendere la slide articolo 40 ultimo comma della legge sul primo condono anche qui eh, vi consiglio di vedere i miei video sui condono edilizio per capire bene quali sono i termini allora nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo 4 della presente legge quindi, intanto, bisogna rientrare, prima condizione, nella previsione di sanabilità, cioè gli abusi, gli illeciti devono essere compiuti prima di una data temporale stabilita per ciascuno dei tre condoni, ok? Questo è il primo aspetto. Eh, parlo di tre condoni, in verità abbiamo un condono, gli altri due, il secondo e il terzo, fatti con le leggi 724 del 94 e... 326 del 2003 non sono altro che riattivazioni eh, chiamiamole reminescenze va eh, quindi una ripresa di efficacia con limitazioni ed esclusione attenzione dell'efficacia dei capi 4 e 5 del primo condono della legge 4785, cioè il secondo e soprattutto il terzo condono eh, non sono pari pari al primo anzi sono stati limitati ulteriormente per volumetrie per condizioni di vincolo per condizioni di eh, categoria di intervento il terzo condono tra l'altro ci hanno messo pure eh, come dire lo zampino le regioni ed è stato come dire Ehm, molto limitato ecco capite bene da qui che eh, bisogna appunto verificare se si rientra nelle previsioni di sanabilità e quindi se eh, gli illeciti e gli abusi sono stati compiuti prima di una particolare data relativa a ciascuno dei tre condoni e se si rientra in quelle categorie di intervento o meno e, e in certi casi sono anche connesse alla presenza di certi vincoli, vincoli di inedificabilità, ma anche vincoli cosiddetti relativi. Bene, questa è la prima condizione, eh? andiamo avanti. Eh, e sia oggetto di trasferimento derivante da pro procedure esecutive, la domanda può essere presentata entro 120 giorni dall'atto di trasferimento, dal decreto, cioè dall'assegnazione, dall'aggiudicazione. Quindi non è che c'è una domanda di condono sempre pronta, lì parcheggiata. Nel momento in cui... E un soggetto a prende l'immobile all'asta, se lo aggiudica a 120 giorni per presentare la domanda. E anche qui attenzione, lo ripeto, è una domanda. Non è che c'è un condono istantaneo e automatico. La domanda è una domanda. Ha bisogno di una risposta. il comune fa l'istruttoria, valuta una serie di condizioni, ad esempio, la, le questioni. Più significative sono la presenza di vincoli tanto per cominciare vincoli di cosa vincoli inedificabili numero uno vincoli eh, magari delle belle arti no in genere noi tecnici ce le sentite chiamare eh, l'ex 1089 i palazzi storici per capirsi, ma non ci sono solo questi ce ne sono molti sono vincoli di beni culturali e che eh, diciamo per essere condonati hanno bisogno del nulla osta favorevole ok cioè mh, bisogna la sovrintendenza si esprima in maniera positiva poi ci sono vincoli paesaggistici anche questi da non sottovalutare poi ci sono un'altra miriade di vincoli che potrebbero come dire eh, fare lo sgambetta alla possibilità di ottenere il condono capite bene che si presenta la domanda ma presentare la domanda entro 120 giorni ok non significa in automatico aver risolto tutti i problemi abbiamo cominciato poi c'è cioè, da vedere se si arriva in fondo la terza condizione anche questa non meno importante che evidenzio eccola qua purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ok allora quando è che sono entrate in vigore le, le varie norme sul condono edilizio lo sappiamo eh, ciascuno per ogni provvedimento straordinario di condono eh, ha la sua entrata in vigore quindi si fa riferimento e vi rinvio a vedere i vari video e gli articoli del mio blog lì eh, ne parlo spesso focalizziamo purché le ragioni di credito cosa sono queste ragioni di credito per cui si interviene sono i motivi e le condizioni per cui eh, si è avviata la procedura che ha portato al trasferimento all'asta eh, che ne so mh, il proprietario di un immobile non ha pagato tot rate di mutuo che hanno fatto scattare l'inadempimento quindi non è il mancato pagamento di solito di una rata ma magari di una serie di rate e quindi ha fatto scattare l'inadempimento e quindi scatta eh, diciamo l'inizio degli effetti eh, a favore del credito o non so un pignoramento che ha portato poi al sequestro l'immobile eh, insomma sono diverse le, le ragioni che possono far scattare eh, diciamo questa condizione cioè le ragioni di credito è molto importante questo aspetto perché eh, si fa riferimento cioè le ragioni del credito si devono essere formate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e qui bisogna dire delle leggi 3 sui condoni edilizi è anche vero che è passato tanto tempo e per cui queste ragioni del credito cominciano a essere, essersi formate molto ma molto tempo rispetto almeno all'ultimo dei tre condoni a quello del 2003 capite bene che comincia a essere passato un mucchietto d'anni, si comincia a parlare di cose che sono accadute tanto tempo fa. Ecco perché è molto importante cominciare a spiegare alle persone che quando eh, trattate o comunque siete interessate ad acquisire immobili all'asta, dovete leggere con molta attenzione le perizie delle, dei CTU non tutte le perizie sono fatte in maniera chiara esaustiva eh, analizzano bene in profondità la questione della regolarità o meno dell'immobile degli illeciti come si sanano se si possano sanare ecco anche qui eh, molto spesso si legge eh, che c'è la possibilità di presentare la procedura ma non la confondete perché eh, non è detto che si parli di condono. Molto spesso, correttamente, CTU dicono l'immobile può essere oggetto di sanatoria, di istanza. Quindi eh, non sto parlando del condono. Il condono, ripeto, è una norma di natura straordinaria sto parlando dell'accertamento di conformità che invece è una norma di regime ordinario si applica sempre e per quella si fa riferimento al testo unico ora non ne parlo in questo video ne riparleremo molto importante torno sul condono e torno soprattutto sulle perizie nelle perizie eh, molto spesso il ctu non può avere la certezza se l'immobile eh, è sanabile da questo punto di vista e tantomeno è condonabile i ctu se sono e generalmente sono preparati si astengono ad dare giudizi di questo tipo perché perché non è il loro incarico loro rilevano che c'è l'illecito e lo scrivono l'immobile non è rispondente a concessioni permessi autorizzazioni di ascia bla bla bla ma ti dicono si può presentare istanza di sanatoria sappiate che la sanzione minima è di 516 sono clausole di stile eh, però mi rivolgo soprattutto alle persone che vogliano muoversi nel settore delle aste come se fosse, come dire, eh, molto facile. No, attenzione! perché le sanatorie eh, e le sanatorie possono essere veramente dei labirinti e possono durare impiegare molto tempo per arrivare al rilascio. Le sanatorie possono anche costare molto in termini di oneri d'urbanizzazione e costo di costruzione, tanto per cominciare. Come oblazioni in più vi dico fate attenzione che le leggi regionali possono aver alzato l'asticella eh, i metodi di conteggio la toscana lo ha fatto il lazio l'ha fatto in maniera pesante eh, soprattutto quando si ragiona di fiscalizzazione cioè abusi illeciti che non si possano demolire a particolare condizione, vi consiglio di vedere i miei video di, di leggere gli articoli sul blog e di ascoltare i miei podcast ma capite bene che possono essere dei delle trappole mortali in termini di costi. Cioè il famoso investimento rischia di andarsi a far benedire e di azzerare i, i potenziali vantaggi che uno inizialmente si era posto, eh, perché? Perché ci sono dei costi imprevisti ma che sono notevoli. Mm, non voglio allarmarvi, ma possono arrivare a incidere in maniera significativa anche sul valore dell'immobile, mm, soprattutto quando ci sono anche i vincoli. Non ci scherzate se con gli immobili sono soggetti ai vincoli di varia natura, perché le sanzioni che si aggiungano, oltre a quelle di tipo edilizio urbanistico. Eh, le sanzioni eh, relative ai vincoli mh, possono far male, è eh, veramente se l'immobile, comunque, regolarizzabile. Perché non è neanche detto si possa arrivare alla, alla possibile regolarizzazione, ma si possa, come dire, entrare in un vicolo cieco che è l'insanabilità cioè bisogna fare retromarcia bisogna togliere gli illeciti e gli abusi e ritornare alla situazione di, di originaria o precedente legittimità in più e qui tanto per snocciolare buone notizie può capitare il caso in cui magari si può arrivare a un'effettiva un'oggettiva condonabilità sono ritornato sul condono ma si può arrivare alla paradossale situazione in cui l'immobile non possa ottenere la gibilità abitabilità. Ora, l'abitabilità non esiste più da un bel pezzo. Eh, quando si dice abitabilità eh, bisogna eh, ricordare che è stata assorbita nell'agibilità, anche qui vi consiglio di vedere i miei video sull'argomento. Quello con cui vorrei concludere è che. Eh, molto spesso guardate c'è anche la giurisprudenza amministrativa che lo spiega eh, le, la cessione all'asta degli immobili non ha quell'effetto purgativo eh, totale cioè non è non diventa un anno zero in cui vengano azzerati tutti i problemi di qualunque natura tipo no va a purgare si dice tutti i problemi di natura legale, i diritti, i pesi, ma non gli aspetti urbanistici edilizi. No, non, non c'è i jolly. Ecco, pensate comprare all'asta eh, di prendere far giudicare all'asta gli immobili e pensare di eh, come dire, ah, me lo vende il tribunale, quindi è tutto a posto, calma, calma, non funziona esattamente così. C'è una lunga serie di condizioni e di se e di attenzioni da porre per esempio no consiglio di stato sentenza numero 1996 2017 ci dice attenzione il cosiddetto effetto purgativo c'è per le questioni di diritto ma non per gli effetti di natura edilizia urbanistica quindi non, eh, non va ad azzerare tutta la questione degli illeciti capite bene che eh, c'è una serie di attenzioni da porre bene allora chiaramente ho tralasciato la questione della uh, possibilità di sanare con l'altra procedura che è l'accertamento di conformità, ancora più complessa di quella che abbiamo detto in questo video. Eh? Quindi, eh, capite bene che eh, io vi ho dato una visione molto semplificata, molto ABC dell'aspetto dell relativo agli immobili, all'asta, alle procedure esecutive, concorsuali. Poi. Sulla questione saldo-stralcio, sta roba non vale. Eh? Ecco, altra cosa, visto che in giro c'è eh, tanti coach e formatori che non fanno altro eh, che fare gli imbonitori, calma. Quando acquisite a saldo-stralcio, quindi la procedura eh, va in una certa direzione, non è che scatta anche, per, anche in quel caso... La possibilità di godere dei benefici condono vi ho fatto vedere che per ottenere condono anzi per eh, scusate per poter presentare l'istanza di condono edilizio devono scattare una lunga serie di condizioni neanche tanto semplici e ai giorni nostri possiamo dirle anche poco probabili su saldo e stralcio non scatta in automatico, anzi a seconda di dove e quando viene fatta la fase saldo e stralcio, tutta questa roba qua non vale minimamente, ma proprio non ci siamo. Ecco, questo è un po' per, eh, come dire, per fare il sunto della, eh, chiamiamola, commerciabilità speciale, provvisoria anche che scatta per certe categorie di immobili per gli immobili sono soggetti appunto alle procedure esecutive c'è la possibilità di presentare la domanda di condono a certe particolari condizioni naturalmente se vuoi commentare cercherò di risponderti prima possibile siete tantissimi fate un sacco di domande condividete questo video dove volete sui vari social e iscrivetevi al canale vi consiglio il mio libro ante 67 il libro con cui parlo della conformità urbanistica lo trovate su amazon chiaramente vi ringrazio per la vostra attenzione e potete iscrivermi anche dai vari social ok quindi ci diamo appuntamento al prossimo video, un saluto da Carlo Pagliai.